Buongiorno, buongiorno, buon giovedì, buon giovedì 26 novembre. Benvenuti, benvenuti a Mattino insieme. In queste ore si parla molto delle misure che verranno adottate per i giorni di Natale, manca ormai meno di un mese e chiaramente in queste ore si parla della scomparsa di Diego Armando Maradona, se ne sta parlando chiaramente in tutto il mondo. Per parlare di questo e di molto altro abbiamo ospite in studio Diego Andreatta, direttore di Vita Trentina. Buongiorno Diego. Buongiorno Marco, buongiorno a tutti. Cominciamo con l'apertura che avete scelto questa settimana per il settimanale diocesano meno sci più bus perché chiaramente si parla della situazione impianti se ne è parlato molto in queste ultime ore se ne parlerà anche nelle prossime e parlate anche della possibile riapertura delle scuole magari dopo l'immacolata no? partiamo proprio dall'apertura sì, è un titolo, quello di questa settimana, che esprime forse anche un po' una tesi, un punto di vista del giornale più prudente rispetto all'apertura degli impianti sciistici, anche facendo memoria di quanto è successo all'inizio della pandemia, e dall'altra più favorevole ad un impegno maggiore e più possibile per un ritorno alla didattica in presenza. Eh, abbiamo svolto però questo, questa sorta di, di dilemma, di contrapposizione che poi non dovrebbe essere così rigida perché evidentemente da una parte e dall'altra ci sono valori importanti in gioco come appunto il, il diritto al lavoro, il, lo sviluppo economico ma anche la crescita dei nostri ragazzi e la qualità della nostra didattica. Dicevo, rispetto a questo, a questo dilemma abbiamo cercato di portare come nostro compito delle voci qualificate, delle voci che aiutano anche ad argomentare, a capire come nella stessa Europa ci si sta muovendo in modo disordinato rispetto all'apertura della stagione sciistica, Così come eh, sul fronte scolastico, abbiamo riportato le voci anche eh, degli specialisti, abbiamo sentito il professor Giovanni Ceschi in rappresentanza del corpo docente. Eh, rispetto anche ai rischi, ai pericoli, a ricadute negative che sui giovani questo lungo periodo di eh, frequenza a distanza può provocare, soprattutto chi fra loro, gli adolescenti, si trova in una situazione di maggiore fragilità. Ecco, offriamo alla riflessione dei nostri lettori questi eh, due aspetti che sono emersi in modo importante questa settimana. E poi c'è anche un, un, uno sguardo di, di, di speranza che è poi un, il filo che attraversa le nostre pagine, una testimonianza di un gruppo di insegnanti di religione scritta proprio per Vita Trentina che in questi mesi hanno continuato a ritrovarsi anche a distanza per riflettere su come rendere più efficace il proprio compito educativo nei confronti dei giovani spaesati in queste settimane. Io inviterei a questo punto anche i nostri telespettatori a riflettere su quello che è l'editoriale che proprio tu hai firmato questa mattina. E in memoria dei nostri don, appunto, lo hai intitolato, no? E devo dire che questa mattina anche i quotidiani locali, l'Adige, il Trentino, il Corriere del Trentino, si occupano proprio di questa tematica. Perché purtroppo a causa del Covid ci sono anche delle figure storiche proprio della Chiesa Trentina che ci stanno lasciando, ecco. Sì, anche ieri nella eh, confezione, nella realizzazione di Vita Trentina siamo stati costretti a eh, sbancare, come si dice in gergo, più volte le pagine perché si sono aggiunti due sacerdoti, Monsignor Felicetti e Monsignor eh, Facchinelli, agli altri tre di questi ultimi eh, giorni. La riflessione che ho voluto offrire sulla scia di quanto ha detto l'Arcivescovo teasing Duomo Domenica, è stato un invito a rileggere queste, queste vite, queste pagine di Vangelo, come lui le ha definite. E ci ho trovato dentro quanto Papa Francesco ha detto in una splendida omelia domenica in San Pietro rivolta ai giovani. Cioè la vita alla fine dipende da grandi scelte, scelte che si fanno da giovani e scelte che poi vengono confermate, riaffermate. E, e queste scelte decisive sono quelle che molti di questi preti anziani, stimati, popolari, ci hanno eh, consegnato. Non è un discorso peraltro solo da preti clericali, abbiamo anche delle belle figure di laici, nei nostri territori, nelle nostre valli, che giustamente i quotidiani ci raccontano in queste settimane di, di lutto e di rimpianto. Ecco, rileggere queste vite, fare memoria, a mio avviso è anche capire qualcosa di più del, del segreto della vita spesa eh, come dono per gli altri. Ecco, questo periodo un po' più lento magari ci fa un po' più attenti a saper non archiviare queste, questi defunti nel nel triste insomma totale giornaliero dei decessi, ma a tenerli presenti anche come dei, dei fari e forse dei motivi di incoraggiamento perché una vita donata è possibile, come loro ci dicono. E poi c'è la storia, la storia di quello che è stato anche il tuo predecessore, Don Vittorio Cristelli, che compie 90 anni proprio nella giornata di sabato, insomma anche questo sì. sicuramente è un prete storico insomma, del Trentino, conosciutissimo. Sì, Don Vittorio è stato un maestro anche per una generazione di eh, colleghi e mi piace che anche tu lo ricordi, gli mandiamo i saluti da questa trasmissione, dalle pagine di Vita Trentina, lo facciamo insieme a tanti lettori che lo hanno eh, apprezzato e anche alla sua comunità di Miola di Pinei che ci ha mandato un simpaticissimo biglietto augurale. E visto, scusa, che siamo su questo tema dei sacerdoti, se mi consenti vorrei eh, anticipare la presentazione poi della novità di questo numero di Vita Trentina. C'è la rivista del seminario che si chiama Come Amici, è da molti anni che viene pubblicata come informatore dell'attività interna al seminario, ma anche come proposta di una riflessione vocazionale. Bene, da questo numero la rivista, che prima era in un formato eh, più ridotto, è inserto di Vita Trentina, otto pagine. Io ringrazio molto la eh, nuova redazione coordinata da Don Vincenzo Lupoli che ha realizzato queste eh, pagine che sono di informazione ma anche di riflessione. Spero che anche i nostri lettori la, la apprezzino e sentiremo insomma le, le reazioni. Ecco anche qui il titolo d'apertura è tempo di attesa perché la riflessione del rettore Don Tiziano Tel che riguarda proprio queste settimane di pandemia. Tornando sulla prima pagina e sulle pagine interne di Vita Trentina, sfogliando Vita Trentina, voi proponete il resoconto annuale del centro missionario, sia appunto in prima, mi pare, che poi nelle pagine interne. Che cosa ne emerge da questo resoconto? Eh, emerge sempre e, e fa... Eh... Fa specie, insomma, rileggendo eh, paese per paese le offerte, l'attenzione e anche la, la generosità eh, delle comunità trentine per l'attività missionaria. Non sono contributi che vanno direttamente al singolo missionario, ma finiscono in una sorta di paniere che poi viene distribuito in parti uguali proprio per un principio di, di equità. Ecco, quindi questa attenzione missionaria... Le cifre sono un po' calate quest'anno, probabilmente anche a seguito della pandemia, anche magari di una maggiore difficoltà nel... Nella, nella raccolta in alcune occasioni in cui le messe e le chiese purtroppo non sono state frequentate o sono state meno frequentate. E insieme in queste pagine troviamo una storia molto bella, quella dei eh, bambini di una eh, scuola materna libanese che sono stati eh, sostenuti direttamente da un progetto del centro missionario diocesano Augusto Goio si racconta questa storia molto interessante, la scuola materna di Jabulè che ospita ragazzi provenienti anche dai paesi in guerra vicini. Spiegaci adesso Diego quel titolo lì vicino, accoglienza sì. al tramonto, vi riferite sì, ovviamente sì. a questo studio Eurix sull'integrazione. no? Sì, penso che ne abbiate parlato anche voi, è stato presentato in questi giorni, è una valutazione tecnica, scientifica di questo eh, istituto di, di ricerca che opera qui in Trentino che purtroppo ci conferma quanto alcune scelte della Giunta Fugatti rispetto allo smantellamento della cosiddetta accoglienza diffusa abbiano avuto delle ricadute negative, non solo sulle persone interessate ma anche sulla eh, realtà eh, economica del Trentino e anche sul tessuto sociale. Speriamo che questa ricerca a cui abbiamo voluto dare ampio spazio, insomma, e in, porti anche il nostro governo ad una revisione eh, di quanto si sta facendo sul fronte dell'accoglienza eh, degli stranieri, di cui il nostro Trentino ha comunque molto bisogno. Io credo che... L'autonomia oggi può distinguersi anche in questi ambiti e può farlo in modo virtuoso al di là delle indicazioni di partito o dell'adesione alle scelte nazionali del proprio leader e qui penso a Matteo Salvini. Io ti chiedo qualche dettaglio in più su un articolo che c'è all'interno che mi ha colpito, che è firmato proprio da te, Addio Malga per Diego Paterno. Viene raccontata questa storia corredata anche da delle bellissime immagini, devo dire. Sì, grazie. Le immagini eh, le dobbiamo a Gianni Zotta. Siamo stati insieme in Val Campelle in una malga, malga zoppetto, che non, non si vede, ci si arriva facendo un guado sul torrente Maso e lì abbiamo incontrato nelle ultime giornate eh, Diego Paterno, detto il fazzoletto, un malgese, malgaro, che deve lasciare dopo 27 anni questa malga perché i proprietari hanno deciso di affidarla ad un altro gruppo di imprenditori. È una vicenda abbastanza comune nelle malghe trentine dove sta prevalendo purtroppo una eh, dimensione più commerciale, direi più speculativa, che favorisce i gruppi di industriali in virtù di questi titoli europei, titoli eh, PAC, che consentono in fondo di eh, far fruttare gli ettari di, di pascolo sulla base di, eh, eh, di calcoli eh, che appunto privilegiano i grossi gruppi imprenditoriali. È un allarme che già Franco De Battaglia nella sua rubrica aveva suscitato qualche settimana fa, noi abbiamo voluto andare sul posto raccogliendo anche le lacrime di questo eh, malgaro che il prossimo anno, ahimè, non potrà tornare nella malga che aveva costruito in questi 27 anni, l'abbiamo vista pezzo per pezzo, l'intero recinto costruito con le sue mani e che ora invece di fatto deve smantellare. È il Trentino che cambia. Eh sì, purtroppo sarebbe il caso di dire, no? Secondo me... E io adesso ti chiederei anche una questione che affrontate, la questione psicologica degli stadi vuoti, per parlare anche un po' di sport. C'è un articolo che mi pare che è firmato da Marco Mazzurana, no? che proprio cerca di sviscerare un po' questo tema, l'impatto psicologico, no? ovviamente degli stadi vuoti a causa del Covid. Ecco. Sì, è stato uno spunto che anch'io ho trovato molto interessante quando ne abbiamo parlato nella riunione di redazione cosa significa ehm, vivere lo sport senza questo terzo occhio che è poi quello dell'amico, dello sportivo, anche eh, del tifoso, che cosa cambia sia per chi lo pratica sia per chi eh, lo guarda, questo effetto niente come si dice nel titolo, il parere della psicologa che Marco Mazzurana ha intervistato, eh, mi sembra interessante. Ecco, è un po' nelle nostre intenzioni offrire nella pagina dello sport questi sguardi laterali rispetto a quello che solitamente si legge. Mi pare che eh, questa settimana ci siamo riusciti e lo dico anche ringraziando i colleghi. Vorrei ringraziare questa settimana anche tutto il reparto grafico di Vita Trentina perché i lettori non se ne accorgeranno, però dopo più di vent'anni abbiamo cambiato il programma di impaginazione con uno sforzo interno di rimodulazione che naturalmente è finalizzato ad un aumento della, della qualità, ad uno snellimento delle procedure, anche per favorire l'attività editoriale, e libraria, sulla quale la nostra cooperativa si sta decisamente orientando. Io ringrazio molto Diego Andreatta, direttore di Vita Trentina, per il contributo che ci porta, lui ovviamente con Augusto Goio, tutti i giovedì, grazie infinite.